Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Rientrati in studio. Allora, nuova playlist Soteriologia. Alcune cose chiare e precise su tutto ciò che Cristo ha detto, ma soprattutto ha compiuto per la nostra salvezza. Cosa c'è dietro questo termine? Gli ebrei erano tutti uguali? Consideravano eh, se stessi come? Delle persone, come noi cristiani, in itinere, nello stato viatore, chiamato così, pronti per arrivare a, seguendo la legge, arrivare alla salvezza, o pensavano, in quanto ebreo, di essere già salvati e, quindi, i non ebrei perduti. Era così per tutti? Ragionavano veramente tutti così? Insomma, noi crediamo che quelle parole siano per noi, esclusivamente per noi. Non ci viene nemmeno l'idea che, quelle parole siano state rivolte al popolo di Israele e noi siamo accidentalmente entrati nell'Alleanza di Israele attraverso Cristo, un unico popolo, un'unica fede. Insomma è per chiarire proprio questi punti che abbiamo pensato di aprire questa playlist di Soteriologia per riuscire a capire che cosa intendesse fare davvero Gesù la Pasqua, il valore della Pasqua, di cosa? Cosa contiene la Pasqua? Di cosa si parla con la Pasqua? Il Kippur, l'espiazione, il perdono dei peccati, legare sciogliere. Che cosa significa? Specialmente oggi alla luce di quello che abbiamo capito noi dell'evangelo. Spesso volte si parla della Pasqua. Salvezza, Pasqua, Kippur, un po' di confusione. Sanedrin 10:1 il pio israelita, l'israelita, l'ebreo normale, non poteva andare nella Genna, non poteva non essere salvato. Quindi ogni cosa che avrebbe potuto definitivamente chiudere le porte del Abba, cioè del mondo venturo, era a responsabilità del pio israelita, dell'israelita, dell'israelita non credete o che si voleva autoescludere dal gioco del regno e quindi autoescludere dall'alleanza con Abram Avinu e quindi bisogna parlare proprio di vera e propria autoesclusione. questi sono i temi questi sono i temi principali della sotterologia gesù eh, parlava distintamente a ogni categoria sapeva che ogni categoria ogni famiglia religiosa aveva una propria credo una propria fede in vista di quella che noi che noi cristiani definiamo la salvezza sapere che cos'è perdono ispezione ma lo vedremo nel corso ma il denominatore comune come dirò dopo era il volersi auto escludere auto escludersi dalla salvezza perché ho detto auto escludersi come vedremo nel corso di sotoleologia eh, che è la dottrina della salvezza eh, gesù quando parlava ai suoi contemporanei divisi ognuno per il proprio gruppo eh, non dico etnico ma sicuramente ebraico religioso in qualche manuale è scritto addirittura setta, io chiamo partito religioso, partito farisaico, il saducei, gli amaiarets, gli haverim, i chasedim, i chachamim, i talmidim, i rabbim, gli scribi, i sofferim. Tutta questa gente aveva una propria idea, gli esseni, di salvezza. Gesù a ognuno di loro dava la ricetta giusta. Ma qual era il denominatore comune? Il denominatore comune è che un pio israelita, l'israelita, non può andare nella Geinna per sempre. E quindi, una specie di apocatastasi generale, Beh, diciamo che un ebreo poteva andare all'inferno solo se rifiutava coscientemente fino all'ultimo la grazia. Ed è in questo caso e in questo senso che Gesù, ad ognuno dei gruppi che interagivano con lui, dava questa sentenza Gesù è venuto a portare alla salvezza ma è l'unico che nella Bibbia parla esplicitamente di inferno oggi è politicamente non corretto parlare di inferno di dannazione eterna di perdizione ma è solo dal paradosso e concludo del fallimento di una vita il fallimento come l'arco che da teso fallisce cioè non è più teso quindi non riesce a scoccare il dardo è dal fallimento della vita che si può abbracciare la croce. è dalla cattiva notizia che si può abbracciare la buona notizia. Ma questo sempre per opera, per volontà, per strategia dello Spirito Santo. E se io fino in punto di morte rifiuto questo. Sono escluso, mi auto escludo, rifiuto la grazia, rifiuto la giustificazione, rifiuto la salvezza. Anche noi cristiani siamo un po' come l'antico popolo di Israele. Dio ci ha salvato, Dio ci ha giustificato, ma io fino all'ultimo posso rifiutare. È la giustificazione, e la salvezza.